Ciao ragazzi, oggi come avete letto nel titolo voglio parlarvi di un argomento molto ma molto complicato che molte persone soffrono o eh, chi soffre dentro di questa cosa Allora, eh, questo argomento riguarda anche me Oggi parliamo di disgrafia e dislessia Cosa significa? Eh, dislessia significa, eh, se, correggetemi se sbaglio quando una persona uh, soffre, per esempio, sbaglia a mettere le doppie, uh, sbaglia a scrivere bene, sbaglia certe cose in ambito, diciamo, anche, per esempio, a leggere qualcosa che non riesce a leggere bene, ma non è il mio caso, sarebbe un punto a suo spavore. Invece la disgrafia significa che io sbaglio a scrivere bene, sbaglio le doppie. Infatti io soffro di questa cosa. Volevo parlarvi di questo argomento molto delicato perché mh, cioè, mi fa piacere parlarlo con voi. Anche in ambito lavorativo può portarmi delle difficoltà e uh, questa cosa mi porta molto ma molto a, um, cioè, a stare male dentro, a dire non ce la posso fare, a scoraggiarmi su questo punto di vista. E da un altro punto di vista mi faccio forza anche per esempio io quando lavoro o scrivo qualcosa o sbaglio a scrivere qualcosa eh, mi sento un po' giù di morale ma provo a capire questo tipo di difficoltà si può anche migliorare infatti è una difficoltà di disgrafia eh, nella lettura me la cavo molto ma molto bene a tutti, in tutti i punti di vista anche a parlare sto bene, meno male e diciamo che una DSA significa, è una piccola difficoltà di livello, non è proprio disabilità comunque è una piccola cosa che io dentro ci sto male perché uno può migliorare ma non ci riesce e, o sono io che non voglio migliorare su questo punto di vista è un argomento che per me parlare oggi con voi per la prima volta molto brutto perché cioè, per me è veramente difficile perché ho avuto tante brutte cose nel livello di relazioni a cioè conoscere persone che non, ti, ti rifiutano se sbagli a scrivere ti dicono che non sai scrivere bene ti, ti vergognano la età. e sta cosa mi butta per terra, cioè, mi butta molto giù di morale e provo ad andare avanti senza pensarci perché molti non sanno che ottengo questa difficoltà e allora provo a farmi forza. E, scusate anche le emozioni, cioè non è facile parlare in un determinato argomento, e per me è anche molto difficile Uh, stai dietro una telecamera e dirvi questo tipo di cose. Uh, io, che lavoro in ambito mostre, mi ricordo che una volta mi hanno chiesto di scrivere e avevo vergogna perché non so scrivere bene alcuni nomi dentro i registri e non è stato facile per me capire. Molte volte mi butto giù di morale dicendo: Non ce la posso fare perché questo determinato uh, lavoro ci vuole fatto a scrivere. Tutti, quasi tutti i lavori, ci devi scrivere allora ti butti molto giro di morale su questo punto di vista però provi a farti forza, provi ad andare avanti e non ci pensi è una cosa che volevo condividere con voi e spero che non pensate male perché sono DSA, significa una piccola difficoltà a livello dell'apprendimento Ancora disabilità sarebbe, ma nulla non sarebbe neanche una disi, disabilità alla fine, è una cosa che mi butta molto giù anche dal punto di vista di fare amicizie, um, però basta la pallare, mi domando sempre, dico per parlare con una persona basta fare amicizia, basta aprirsi con quella persona, invece quando scrivi su whatsapp o scrivi sui social, per me, anche con le ragazze, per me non è proprio il massimo su questo punto di vista, meno male che esistono correzioni automatiche sui telefoni, Aspetta un attimo, raga, cioè, non è facile neanche parlare di questa cosa, allora mi sento quando parlo di questa cosa mi viene anche cioè, di piangere o di starci male sopra perché vedo tutti i ragazzi scrivere bene e tu non riesci mai a dire perché tutti gli altri scrivono così bene, leggono così bene, non sbagliano una doppia, l'apostrofo, eccetera. E tu invece sbagli tutto il resto. Non è per nulla facile. Ragazzi, con questo è tutto. Volevo iniziare quest'anno questa piccola mia cosa personale. Spero che non pensate male. Datemi dei consigli giù nei commenti come posso fare a migliorarmi e seguitemi anche su instagram sui vari social che mi trovate vi manco anche il link in descrizione e mi seguitemi scrivere anche in diretta qualsiasi complimento qualsiasi cosa sono a disposizione un saluto da Tecno Gigi, ci vediamo al prossimo video però sarà diverso questo come avete capito questo è stato un video molto diverso speciale per raccontarvi un po' di questa situazione mia che vivo dentro e che devo superare piano piano senza pensare a nessuno del giudizio delle persone. Molto, diciamo, molte persone di oggi pensano male, e, diciamo, non mi piace questo tipo di cosa. Ma andando, andando avanti, dobbiamo sempre pensare positivi. Forza, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video, che sarà sulla tecnologia, vlog, mostre, eccetera. Speciale da Tecno Gigi un Umbu 2022, che inizia, finalmente è iniziato il in nuovo anno. Ciao ragazzi!